3.20 ne abbiamo dormito per niente e siamo andati a fare la nuova birra nuovo progetto luppoli freschi more fresche vedremo Di è un progetto nato all'incirca nel 2016 ed è un progetto eh, che cerca di collaborare con le aziende agricole del territorio eh, producendo birre, quindi ogni birra ha un'azienda agricola diversa e ogni birra una un artista diverso che disegna le etichette delle birre. L'obiettivo è quello di dare visibilità agli artisti e quello di creare delle comunità eh, nel territorio. Eh, per quanto riguarda gli artisti, ultimamente abbiamo, ho cercato di... Eh, prese, sto presentando un nuovo progetto che è quello di eh, disegnare le etichette delle mie birre sopra eh, le case popolari o varias eh, palazzine Ader. Perché questo progetto o comunque perché lavorare così tanto sul territorio? Perché il nostro territorio è formato prevalentemente dall'unione cioè di queste tre, tre valli che sono la valle dell'Iri, la valle di Comino e la valle di Rovedo, che sono delle eh, valli importantissime e ricche di prodotti alimentari non indifferenti e che vanno valorizzate. L'obiettivo era quello di creare una beer firm che inizialmente potesse essere tra virgolette unica nel suo genere o comunque differenziarmi dagli altri competitors gli altri miei birrifici e beer firm che c'erano in giro e quindi ho cominciato a utilizzare quello che avevo attorno, a vedere cosa avevo attorno, e come lo potevo sfruttare e renderlo all'interno del mio progetto. Da lì ho cominciato a una ricerca di aziende agricole e ho cominciato a pensare comunque a realizzare birre legate al territorio con i prodotti delle varie aziende agricole. Ho pensato a un nuovo modello di economia circolare, tra virgolette, che possiamo chiamare così, cioè quella di aggangiarmi ad altre aziende, perché le altre aziende possono crescere insieme a me. Ma questa è una passione, è cioè una cosa. non lo so manco da dove è nata. Cominciata 14 anni fa, 15, 20, non lo so, 17 anni fa, in una rispa a bassora e da lì la birra.